Ciao a tutti! Oggi prepareremo la vellutata di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a pezzetti, patate tagliate a pezzetti, acqua dado bimbi, olio, scalogno, ricotta fresca, latte, semi di zucca, basilico, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1 aggiungiamo adesso la zucca le patate il dado, il pepe, la noce moscata, il sale e l'acqua e facciamo cuocere per 30 minuti 100 gradi velocità 1 adesso frulliamo la nostra vellutata per 15 secondi a velocità 6 La vellutata è pronta, aggiungiamo adesso la ricotta, un po' di latte ed amalgamiamo per 20 secondi a velocità 3. La vellutata è pronta. Se si volesse una vellutata un po' più densa si può far cuocere altri 5 minuti a temperatura varoma. Vellutata di zucca. Grazie e alla prossima ricetta.